Un ben ritrovato a voi tutti quanti carissimi studiosi della parola di Dio qui per una nuova puntata al messaggio del terzo angelo. Ebbene carissimi, continuando a concentrarci su quella che è la seconda bestia di Apocalisse 13, al versetto 13 ci viene detto che oltre a miracoli, segni, prodigi, sarebbe arrivata fino a far scendere fuoco dal cielo e fino a questo momento nelle scorse puntate abbiamo visto assieme che questa espressione fuoco dal cielo sta a significare un risveglio religioso sta a significare la manifestazione evidente dello Spirito Santo ma che cosa fa il falso profeta questa seconda bestia in Apocalisse 13? un falso risveglio religioso, una falsa manifestazione che pare essere proveniente dallo Spirito Santo ma che in realtà proviene da Satana stesso. Ebbene, in questa occasione vogliamo vedere anche un'altra prospettiva di questo fuoco dal cielo che altro può significare oltre le cose che abbiamo visto fino a questo momento da un punto di vista biblico e voglio che sappiate che questo falso fuoco dal cielo ha molto a che fare anche con quelle che sono calamità naturali, disastri naturali, che mettono sotto sopra, che sconvolgono l'economia della terra, la situazione finanziaria, economica e sociale della terra. Andiamo a vedere questo esempio, questo chiaro esempio in Giobbe. Giobbe Capitolo 1. Giobbe capitolo 1. E inizieremo a leggere assieme dal versetto 6. Giobbe capitolo 1 dal versetto 6 ci viene detto. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno e in mezzo a loro andò anche Satana. L'Eterno disse a Satana da dove vieni? Satana rispose all'Eterno e disse dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. L'Eterno disse a Satana hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui che sia integro, retto, tema Dio e fuga al male. Allora Satana rispose all'Eterno e disse è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa e a tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese, ma stendi ora la tua mano e tocca tutto ciò che possiede vedrai se non ti maledice in faccia. L'Eterno disse a Satana, ecco tutto ciò che possiede è in tuo potere, non stendere però la mano sulla sua persona. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Così un giorno avvenne che, mentre i suoi figli e le sue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse da Giobbe un messaggero a dirgli «I buoi stavano arando e le asine pascolavano nelle vicinanze quando i sabei sono piombati loro addosso e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtelo». Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha investito pecore e servi e li ha divorati, io solo sono scampato per venire a dirtelo. Molto importante questo passaggio, teniamolo a mente. Ci ritorneremo. Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtelo. Quando ecco un vento impetuoso venuto dal deserto ha investito i quattro angoli della casa che è caduta sui giovani ed essi sono morti. Io solo sono scampato per venire a dirtelo». Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello e si rase il capo, poi cadde a terra e adorò e disse, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò, l'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Una cosa che necessariamente dobbiamo notare da questo passaggio è la fedeltà di Giobbe, nonostante questa terribile prova, nonostante questa serie di terribili prove che si sono abbattute una dopo l'altra, crisi economica, crisi familiare persino di salute ci dice il racconto andando avanti ma nonostante questo Giobbe è rimasto fedele è rimasto fedele fino alla fine e persino in questo momento di grande difficoltà e di prova tuttavia Giobbe ha avuto la possibilità di mettere la sua fiducia in Dio e ha avuto anche la possibilità di conoscere meglio Dio e di avvicinarsi di più a lui ed infine fu grandemente benedetto ma quello che vogliamo anche notare, come vi ho detto di sottolineare prima, è che ad un certo punto ci viene detto che fu del fuoco proveniente da Dio. Ma abbiamo visto che questo fuoco che ha distrutto le economie di Giobbe, queste calamità che furono riversate, che accadero e che portarono a tanta sofferenza e distruzione per quanto riguarda l'uomo fedele di Dio, tutto questo non proveniva da Dio, l'abbiamo letto proprio all'inizio, ma erano da parte di Satana. Erano da parte di Satana, questo fuoco che veniva dal cielo veniva di fatto da parte di Satana, perché cosa? Per distruggere l'uomo fedele di Dio, per fargli perdere la fede. E che cosa ci viene detto della seconda bestia? in Apocalisse 13 del falso profeta che sarebbe persino arrivato a far scendere fuoco dal cielo. Distruggendo che cosa? Che cosa farà il falso profeta? Attraverso di guerre, rumori di guerre, calamità naturali, pestilenze, eccetera, che cosa farà? Cercherà di distruggere il popolo di Dio. Tutti quanti penseranno che queste cose provengano da Dio per punire i disubbidienti, ma in realtà sono l'azione di Satana nei confronti del vero popolo di Dio, che rimane fedele alle richieste dei suoi comandamenti, alla fede di Gesù. In Matteo capitolo 24, se vogliamo andare velocemente, Matteo capitolo 24, i discepoli chiedono a Gesù quali sarebbero stati i segni della fine dell'età presente del ritorno di Gesù. E Gesù risponde dicendo dal versetto e Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi perché bisogna che tutte queste cose avvengano ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno e vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto, allora vi sottoporranno a supplizi e vi cideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Come abbiamo visto al tempo del vero profeta di Dio Elia, che cosa diceva Ahab, il re apostato di Israele? Diceva, è colpa tua Elia. Se tutte queste calamità si abbattono sulla terra, sul paese, è colpa tua Elia, perché? Perché rimani fedele ai comandamenti di Dio, perché rimani fedele ai veri comandamenti di Dio e non vuoi seguire queste tradizioni che portano onore a Baal, a un falso Dio. Oh carissimi, tutte le attenzioni del mondo saranno dirette verso i veri adoratori di Dio, perché saranno in contrasto con le tradizioni degli uomini, con il falso Cristo saranno in contrasto con l'anticristo che apparirà all'umanità intera come se fosse Cristo, ma cambiandone la legge, cambiandone i comandamenti, cambiandone le richieste e soltanto coloro che rimarranno fermi nei comandamenti, nella parola di Dio, mettendole in pratica e avendo la fede di Gesù, soltanto loro, potranno rimanere in piedi per essere salvati, ma saranno accusati da tutti di essere loro la causa di tutte queste calamità che si stanno abbattendo. E Satana, in quel tempo avrà autorità di distruggere tutto ciò che possediamo. La domanda è, rimarremo io e te fedeli come è rimasto Giobbe? O oh, è un grande esempio per noi? In Apocalisse capitolo 13, dal versetto 13 infatti Apocalisse 13 dal versetto 13 infatti ci viene detto e faceva grandi segni facendo persino scendere fuoco dal cielo calamità distruzione pestilenze guerre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 tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Il falso profeta per azione di Satana stesso compirà prodigi, miracoli, farà persino scendere fuoco dal cielo sotto forma di falsi risvegli, false manifestazioni di calamità naturali, in questo periodo si sente tanto parlare di cambiamento climatico, di, di calamità che si abbattono sulla terra, terremoti, pestilenze, carestia, non è forse così? Vi siete mai posti la domanda se non sono proprio queste cose tutte quante sospinte dal nemico Satana per distruggere il fedele popolo di Dio e metterlo alla prova? Oh carissimi, questa è l'ora di Satana nella quale Satana sta operando per ingannare il mondo intero e distruggere il popolo di Dio. Questo è il momento per me e per te di rimanere fedele alla parola del Signore e di non essere sballottati né di qua né di là da ogni vento di dottrina, ma di essere saldi nella parola di Dio. Questo dobbiamo fare carissimi perché Cristo Gesù torna presto e io e te dobbiamo essere trovati pronti per la nostra salvezza eterna e per la salvezza eterna delle persone che sono a noi care. Questa è la cruda verità che sempre trionferà. Maranata, il Signore viene presto.